Ciao amici di Le Fonti TV, eccoci pronti per un nuovo approfondimento nell'ambito della settimana dedicata alla sostenibilità. E allora, Questa parola naturalmente la utilizzeremo spesso ed è un po' una parola chiave del periodo. In realtà già da molto tempo si parla di atteggiamenti sostenibili e cercheremo di approfondire questo tema con focus in particolar modo, e lo vedete lo recita anche il nostro titolo il titolo che abbiamo voluto dare a questo approfondimento con focus sul ruolo del settore assicurativo um, questa non sarà una vera e propria tavola rotonda mi piace chiamarla di più dibattito confronto proprio per l'importanza come dicevo poco fa che ha il tema della sostenibilità e allora partirei proprio dalla definizione di sostenibilità perché dalle cose bisogna sempre partire con le basi altrimenti sappiamo o pensiamo di sapere sempre di cosa si parla ma poi in realtà magari non sappiamo circoscrivere l'argomento e leggo testuali parole nelle scienze ambientali ed economiche condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere però i bisogni delle generazioni che verranno quindi delle generazioni eh, future il concetto è stato introdotto nel corso della prima conferenza ONU sull'ambiente nel 1972 e a oggi giusto per arrivare a tempi ovviamente contemporanei è un po' il diktat, questa è la definizione infatti di sviluppo sostenibile che è in eh, qualche modo globale grazie all'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ovviamente in questo contesto noi parleremo del ruolo del settore assicurativo. Lo diciamo ancora perché vado a presentare subito i miei ospiti che mi hanno raggiunta in studio e parto da Angela Rebecchi, ben trovata General Manager QBA Italia, grazie per essere con grazie noi. A voi Paola Sabino Lupo Stanghellini, Global Sustainability Officer, Gruppo Alfa Parf Milano. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno, grazie per l'invito. Guido Zanetti, Managing Director ProTivity. Grazie buongiorno, anche buongiorno a, a tutti. te. Ci diamo del tu in questo molto confronto. Se molto siete d'accordo, proprio perché è un tema che deve essere alla portata di tutti. Siete d'accordo, giusto? Certo. Allora Angela, io partirei proprio da te, perché sul cambiamento climatico, partirei da questo aspetto, gli assicuratori sono sotto diversi riflettori. Cosa intendiamo dire? Da una parte i risk manager chiedono alle compagnie delle soluzioni che in qualche modo eh, possano portare alla protezione dei rischi proprio per le imprese, dall'altra parte gli investitori guardano alla sostenibilità finanziaria per gli assicuratori degli effetti del cambiamento climatico. A questo punto cerchiamo di mettere insieme i due aspetti e capire qual è il vostro orientamento da questo punto di vista. Certo. Eh, devo il cambiamento climatico è sicuramente uno dei fattori che eh, vede il comparto assicurativo, il mondo assicurativo come uno dei principali attori. Eh, innanzitutto per un fattore, diciamo così, mh, proprio eh, di... di di quello che è l'attività del, del settore assicurativo. Il settore assicurativo si occupa di rischi, quindi si occupa di valutare i rischi e eh, poi sostenerli finanziariamente. E eh, sui rischi del segmento climatico, su tutto quello che è l'evoluzione diciamo, degli eventi climatici, il settore assicurativo è, è stato negli ultimi anni un attore principale non solo da un punto di vista di quelli che sono i indennizi proprio di sinistri eh, in questo segmento che si sono eh, decuplicati, ma anche da un punto di vista di analisi di quelli che sono gli scenari di rischio e eh, ha vissuto, in prima, vissuto e vive in prima persona eh, l'imponderabilità eh, diciamo, di questi scenari, quindi eh, questi fattori eh, esogeni che eh, cambiano continuamente gli scenari di previsione dei rischi e quindi rendono l'evento in sé, il rischio in sé, sempre meno eh, pre prevedibile. Eh, quindi questo è un po' il, il, il ruolo che si trova a svolgere l'assicuratore in, in questo settore. E QB in particolare in questi anni ha scelto di prendere una posizione piuttosto forte all'interno di quello che è un impegno verso un futuro più sostenibile eh, sia da un punto di vista, sia come investitore, quindi eh, aderendo all'organizzazione all delle Nazioni Unite eh, che si, si chiama Net Zero eh, Asset Owner, sia come assicuratore, quindi facendosi eh, parte di questo progetto di supporto, anche poi ne parleremo sicuramente anche più avanti, certo. perché quando diciamo che cosa... Cosa si aspettano gli assicurati, cosa si aspettano i clienti, le aziende eh, dal mondo degli assicuratori? Credo che si aspettino anche un aiuto, un supporto a procedere in questo, verso questo obiettivo, che non è un obiettivo facile, non è un obiettivo che potremo raggiungere nel breve, anzi sicuramente è un obiettivo di lungo termine, forse nel breve, anzi sicuramente nel breve, lo vediamo sul, cioè proprio guardando il comparto energetico, lo vediamo su quello che ha determinato la, la crisi russa-ucraina, no? quindi nel breve probabilmente mh, avremo forse dei, dei rallentamenti, se non addirittura degli stop, ma l'obiettivo è un obiettivo a tendere, dicevi bene tu, prima nel definire quello che è il, il concetto della sostenibilità, lasciare alle generazioni future qualcosa che eh, quantomeno non sia stato eroso, quantomeno non sia stato toccato. Noi in questo momento stiamo toccando pesantemente quello che è il, eh, diciamo così, il, il, il clima e eh, il famoso obiettivo che ci siamo posti, che si è posti, ci si è posti nel... La conferenza di Parigi è stata ribadita anche l'anno scorso a Glasgow, del mantenere entro il grado e mezzo di, eh, sì. di, di aumento della temperatura. È un obiettivo che non è, non, è, non è per niente certo e verso il quale, anche a fronte di questi rallentamenti di cui parlavamo, probabilmente bisognerà fare qualcosa di più. Assolutamente, a che è la parola strutturale, no? bisogna ovviamente pensare in modo strutturale e chiaramente gli interventi strutturali ehm, necessitano di più tempo, però insomma bisogna partire eh, da questo punto di vista, diciamo come partenza siamo già un po' di corsa, mettiamola così, esatto, ecco, per esatto. non utilizzare la parola del ritardo che non è mai troppo costruttiva, diciamo siamo di corsa. Eh, Guido ehm, Zanetti vengo da te per questo motivo perché se parliamo delle società di consulenza ovviamente dimmi se eh, sto dicendo qualcosa di sbagliato sono un punto di osservazione molto importante in questo contesto no? per capire sicuramente che cosa sta accadendo nelle imprese anche per capire quanto vengano recepiti questi messaggi da parte delle imprese. Un po' quello che dicevamo con Angela, cioè su certe cose siamo un po' di corsa, quindi è necessario fare il punto della situazione, perché chiaramente ehm, la domanda è a che punto sono le imprese italiane nell'incorporazione del rischio climatico, proprio del, nei sistemi di risk management. Ma guarda, innanzitutto è vero che come società di consulenza abbiamo una visione, come, proprio come categoria, una visione privilegiata sul mercato, proprio perché abbiamo la possibilità di vedere tante aziende, diversi settori industriali, diverse dimensioni di società. E mi viene da dire che eh, il panorama che ci si presenta davanti, devo dirti che è abbastanza disomogeneo, almeno per quanto riguarda, riguarda l'Italia, ma direi che non è solo un tema italiano. Perché? Se potessi in qualche modo, fammi dire, riassumerti quella che è un po' la mia visione attuale, ti direi che probabilmente nei primi anni, se parliamo di sostenibilità in senso più ampio, quindi di ESG, e non ci soffermiamo solo l'aspetto, una prima visione, fammi dire, solo un aspetto climatico, o environmental, per così dire, ti direi che c'è stata una sorta di abbuffata da parte delle società. Bisognava parlarne, bisognava entrare nel tema, bisognava parlare di reporting, e quindi molte sono le società che hanno incominciato ad affrontare il tema. Diverso però è dire che le società hanno davvero fatto tutte il passo di, eh, come posso dire, inglobare, consolidare quello che è il concetto di sostenibilità, anche ambientale, all'interno del loro modo di fare business. Questo è uno step successivo che sicuramente alcuni hanno fatto, alcuni settori sono certamente più avanti anche perché spinti fatemi dagli eventi in qualche modo, no? sì. eh, non, per, non ultimi quelli di quest'estate e così via, perché alla fine non dimentichiamoci che il management delle società e sono anche cittadini che vivono quelli che sono i problemi di tutti. Però sicuramente ti direi che entriamo oggi in una fase di in questi prossimi anni di consolidamento. Le società devono fare un passo avanti, devono passare da una visione più superficiale a una visione davvero di integrata, in cui i risk management possono davvero far cogliere quali sono gli aspetti all'interno del modello di business delle società che devono essere presi in considerazione. Quindi rischi e opportunità. Se poi mi concentro poi sui temi ambientali, sul tema dei rischi climatici che sono oggi sotto gli occhi di tutti, secondo me l'elemento da tenere in considerazione, anche parlando di assicurazioni naturalmente, è il fatto che ci sono due macro categorie di rischi che bisogna considerare, cioè ci sono rischi fisici, quelli che vediamo noi tutti, quindi fenomeni estremi, eventi, inondazioni, temperature, siccità e così via, che in qualche modo impattano sui nostri asset, quindi sulla capacità di fare business nel medio periodo. E dove chiaramente uno degli elementi che dobbiamo prendere in considerazione in maniera molto più seria, in maniera molto più strutturata, è proprio il tema assicurativo, quindi di mitigazione del rischio. Non, non da solo naturalmente, perché le aziende dovranno piano piano interrogarsi su dove investire, come investire nel medio e lungo periodo. Gli altri elementi, Qual è il percorso più giusto, insomma, il percorso più corretto? Il percorso più giusto. L'altro elemento, solo in un secondo, è che ci sono i cosiddetti rischi di transizione. Cioè le aziende si dovranno anche domandare, ma come cambiano i miei mercati? Come cambiano certo. i miei clienti? Come mi guarderanno i miei investitori? Questo è un altro elemento che diventa fondamentale per quello che dico. È necessario passare da una visione più superficiale a una visione più... Consolidata. Eh, perché è un processo che poi riguarda tutti, no? Quindi riguarda... se anche da una parte si comprende, poi però bisogna assicurarsi che anche chi riceve il messaggio abbia compreso eh, l'entità dell'evoluzione di cui stiamo parlando. Assolutamente, assolutamente così. Riguarda tutti, e per quello che intendo, riguarda tutte le aziende di ogni dimensione. Esatto. Perché è un tema comune, è un tema comune. Riguarda tutti noi come cittadini, riguarda tutti noi come manager delle nostre, delle nostre imprese. Che poi a lungo andare diventa anche, diciamo così mi verrebbe da dire, riflessione senza, no, non me la sono preparata, diventa anche qualcosa di più democratico, cioè mette nelle condizioni tutte le imprese grandi e piccole di poter in qualche modo concorrere allo stesso modo, certo con magari risorse diverse, ma a partire da una base comune, giusto? Eh, questo, questo può aiutare proprio in generale anche l'economia del nostro paese. Avendo poi, eh, se posso dire, una visione di medio e lungo periodo. L'Unione eh, Europea sta cercando di aiutarci ad averla, sta a noi farla nostra eh sì, esatto. e non fermarci questo alla superficie. Questo è lo step più complicato, ma se riusciamo a superare questo forse davvero poi la strada diventa più spianata. Paola, Alfa Parf Group, una multinazionale italiana nella, della cosmetica professionale. Perché lo sottolineo? Perché alimentazione e cura della persona sono stati proprio tra i settori più influenzati dai modelli di consumo che in qualche modo sono orientati alla protezione dell'ambiente. No? Questo eh, viene da sé, si capisce chiaramente. Quali interventi fino a questo momento, poi vediamo insomma cosa bisogna ancora fare, come stiamo facendo, come abbiamo fatto anche con gli altri due relatori, quali interventi sono stati compiuti per adeguare la gestione industriale e il portafoglio d'offerta proprio ai principi ESG? Per noi c'è stato un punto di svolta nel 2018, anno in cui l'azienda ha deciso di istituzionalizzare e proprio decidere, organizzare in maniera strutturata il proprio percorso di sostenibilità, scegliendo questo percorso di sostenibilità e scegliendo i propri obiettivi. Quindi appunto per noi il 2018 okay. è una sorta di anno zero. L'anno zero, esatto. successivo, nel 2019, abbiamo pubblicato il nostro primo bilancio di sostenibilità che ci ha consentito di vedere a che punto eravamo quindi di analizzare le nostre performance da un punto di vista ambientale, sociale, economico e di governance. E questo è stato molto importante perché ci ha dato la base di partenza. Poi purtroppo c'è stato il Covid che ha rallentato un po' le cose, ma si è andati avanti e nel 2021 è stato creato il Dipartimento di Sostenibilità con delle persone dedicate per occuparsi solo di sostenibilità. Anche questo per un'azienda è un passo molto importante. Di solito si comincia con le società di consulenza e poi le aziende, ovviamente quelle più grandi, più strutturate, fanno il salto certo. e eh, aprono, creano un proprio dipartimento di sostenibilità. Ovviamente è stato creato anche un uh, comitato di sostenibilità e ci si è focalizzati sulla creazione del piano di sostenibilità aziendale che è stato varato per noi all'inizio del 2022 e contiene gli obiettivi per il triennio 2022-2024. Il nostro piano di sostenibilità ehm, è incentrato su quattro pillar fondamentali. Il primo riguarda la governance e quindi ehm, il, il macro pillar appunto, della governance per noi è essere trasparenti e responsabili. Ciò significa eh, integrare la sostenibilità in tutte le nostre attività e soprattutto nelle nostre strategie di business. Esattamente come diceva il collega, quindi dare le fondamenta, ecco, non solo superficie, ma eh, qualità insomma, e, e convinzione soprattutto in quello che si fa. Ah, sì. Quella è la cosa esatto. principale, no? non tanto per farlo ma perché si è convinti che sia la strada giusta, sarà una cosa esatto. banale ma... Non sempre viene recepita, insomma, quindi assolutamente. La strada giusta da più punti di vista certo. per rispondere a quelle che sono le richieste dei nostri clienti per eh, la sopravvivenza, la prosperità dell'azienda stessa, eccetera. Certo. Quindi proprio una scelta consapevole. Eh, ovviamente sempre nel campo della governance per noi è importantissima eh, la comunicazione, che deve essere trasparente, chiara, completa. Eh, a tal fine abbiamo completamente rifatto il nostro sito web e abbiamo approfondito dei concetti per noi molto importanti, della nostra vision, la nostra mission, ma anche eh, c'è una sezione nuova interamente dedicata alla governance e una sezione molto approfondita sulla sostenibilità, quindi proprio per certo. comunicare quello che eh, abbiamo fatto e abbiamo intenzione di fare. E ovviamente ehm, ci siamo impegnati a gestire in modo proattivo i rischi, considerandoli a 360 gradi, quindi considerando tutti i rischi ESG, quindi una eh, rivalutazione di tutto quello che è il nostro sistema di gestione dei rischi. Dal punto di vista invece dell'economico insomma che è il secondo pillar eh, noi intendiamo continuare a crescere e continuare a creare valore nel lungo periodo investendo sulla ricerca e sullo sviluppo che sono ehm, alla base di tutta quella che è la nostra attività perché il nostro gruppo ha tre centri di ricerca e quindi la ricerca per noi è fondamentale e vogliamo assolutamente continuare in quella direzione. Ci stiamo dedicando molto anche alla nostra catena di fornitura, quindi al monitoraggio della catena di fornitura, che sarà uno dei trend topic del, del futuro. Adesso chi vuole diventare fornitore Alfa Parf Milano deve avere determinati requisiti di sostenibilità eh, economico, ambientale e sociale, che noi ci impegniamo naturalmente a verificare e poi anche a monitorare nel corso del tempo. E questo è, è fondamentale, perché si deve creare insomma, un circolo virtuoso. Quello che dicevamo prima, devo riguardare un po' tutto. Dal punto di vista ambientale sì. il nostro focus è ehm, ovviamente la lotta al cambiamento climatico, quindi contribuire a mitigare il cambiamento climatico sia per quanto concerne eh, il nostro processo produttivo sia per quanto concerne i nostri prodotti. Quindi ci siamo impegnati a, a introdurre eh, le energie rinnovabili, eh, abbiamo tre stabilimenti su cinque che hanno energie rinnovabili, hanno energia elettrica rinnovabile e da quest'anno nello stabilimento produttivo italiano abbiamo eh, le emissioni di CO2 del gas naturale interamente compensate dal punto di vista dei prodotti, anche qui abbiamo lanciato una linea um, skincare Olos sì. dove abbiamo ridotto all'osso uh, quelle che sono uh, il packaging utilizzando anche materiali uh, riciclati. Abbiamo ad esempio eliminato il um, bugiardino, il foglietto illustrativo sì, sì, insomma, e l'abbiamo sostituito con QR mente, code. Certamente. Sì, eh, ci siamo impegnati certo. a ridurre appunto il più possibile le emissioni legate al packaging, insomma un grosso peso e poi a compensarle attraverso un progetto di LifeGate abbiamo compensato tutte le emissioni residue. Questo esperimento è stato un ottimo esperimento ci ha dato molte molte soddisfazioni e nei prossimi mesi verrà lanciata una linea con le stesse caratteristiche di sostenibilità ambientale ma anche sociale perché poi eh, questi progetti ad esempio olos eh, utilizzava anche degli attivi che derivavano da agricoltura sostenibile che derivano da agricoltura sostenibile quindi a beneficio delle comunità locali dicevo nei prossimi mesi lanceremo un progetto con le stesse caratteristiche nel campo della cura del capello quindi una linea sostenibile sul fronte air okay. poi dal punto di vista sociale siamo sempre impegnati a prenderci cura delle persone dei clienti ma anche delle comunità locali quindi mettendo in campo in prima persona o finanziando eh, progetti che abbiano eh, delle ricadute positive su persone, clienti e comunità locali. È partito un grosso piano di formazione di sostenibilità che coinvolgerà tutti i dipendenti dell'azienda. Siamo partiti con una pilota diciamo in Italia e adesso inizieremo a formare sulla sostenibilità tutti i dipendenti anche all'estero. Per quanto riguarda i clienti forniremo eh, formazione di sostenibilità anche ai nostri clienti mentre per le comunità locali continueremo con i nostri progetti di supporto a tutte le iniziative culturali, sociali a favore delle persone svantaggiate che sosteniamo. Perfetto, allora, beh, tante cose, trasparenza, e responsabilità, tante parole veramente importanti che dobbiamo segnarci nel nostro vocabolario se, se non ci fossero ancora, ma in modo concreto. Allora, eh, dobbiamo andare un po' più serrati col secondo giro di domande, ma ci sono altre, tanti aspetti che voglio, che voglio analizzare con voi, quindi ce la faremo a, a dire tutto perché, come detto, è uno spazio importante questo. Allora, Angela... Eh, ritorno da te, andiamo ancora più sul pratico, che cosa possono fare gli assicuratori per contribuire proprio alla transizione eh, ambientale delle imprese in termini di soluzioni assicurative, quindi ancora questa parola, e di approccio al risk management. Allora, sicuramente come ti dicevo prima, il nostro, diciamo, la nostra esperienza, il nostro background nell'analisi di quelli che sono gli eventi climatici è qualcosa che può essere messo a fattor comune. Ovviamente eh, il mettere a fattor comune significa trovare dall'altra parte aziende come per esempio Alphapar che hanno voglia di crescere insieme ai propri fornitori, clienti e interlocutori, quindi hanno voglia di condividere esperienze e eh, da questa condivisione può nascere, eh, ovviamente una maggior conoscenza del problema e anche delle, degli approcci alla tematica diversi. Noi abbiamo recentemente lanciato una unit, eh, diciamo, sottoscrittiva, quindi di business, eh, che si occupa eh, esclusivamente di energie rinnovabili, da fonti rinnovabili, e quindi in questo modo l'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei clienti il nostro know-how, che avevamo già, mh, quindi abbiamo semplicemente staccato e... Eh, e eh, eh, diciamo così mh, accentuato quindi l'obiettivo è quello di metterla a disposizione eh, dei nostri clienti e di condividere con loro questo tipo di esperienze da un punto di vista di messaggio e di impegno sociale eh, e poi condivido uno dei, assolutamente il passaggio che hanno fatto i colleghi prima eh, questo è un, è un percorso che non si fa solo sul prodotto non si fa solo sulla parte diciamo così offerta questo è un, un, un processo che si fa o si fa internamente a 360 gradi e riguarda l'intero framework dell'azienda, oppure eh, non, non, non attecchisce, non lascia, non lascia diciamo, segnali eh, pro futuro. L'altra cosa che noi abbiamo fatto eh, è stato il lancio di un'iniziativa diciamo un volta a sensibilizzare e coinvolgere i nostri clienti su quello che sono gli investimenti proprio in eh, diciamo così, aree eh, ad impatto sociale, quindi bond, green bond, sì, certo. per investimenti, con questo prodotto che si chiama Premium for Good che di fatto chiama un po' a raccolta i clienti con un certo, eh, diciamo così, che condividono questo tipo di, di, di tematiche e eh, li coinvolge in un'operazione eh, un che poi è di investimento, il cui però, eh, diciamo così, esiti riguardano solo la compagnia, quindi non, non, il cliente non è chiamato a investire dei propri soldi, noi investiamo i premi assicurativi del cliente. Ma è un modo per coinvolgere anche i clienti in questo tipo di tematica. Cioè, indirizzare, no? indirizzare per quello... parlarne, la condivisione del dato è, un, è, una, è, un, è qualcosa di importante e lo è ancora di più in, questa, in questi ambiti perché il mondo assicurativo purtroppo storicamente è abituato a lavorare su men con meno dati possibili. Mm -hmm. Questa okay, non è, è un una orrore. cosa che può far bene eh, in generale e soprattutto può aiutare entrambi, quindi clienti e assicuratori, a trovare le soluzioni eh, migliori, più evolute e più eh, diciamo così, ad hoc per, certo. per l'azienda e per I il cliente. I dati ci danno sì. la fotografia no, della realtà. I dati di e soprattutto questo tipo proprio di certo. approccio che raccontava adesso Paola. Quindi esatto. insomma, questa cosa è importante per il mondo assicurativo. Ecco, un altro ostacolo, mettiamola così Guido, torno da te, la mancanza di parametri è stata proprio fin qui un ostacolo nelle politiche ISG delle imprese, confermi? Ma sì, devo dirti Emanuela che siamo in una fase di transizione in qualche mm. modo, no? tante direttive, tante normative a livello locale, a livello europeo, tanti standard, questo inevitabilmente crea confusione. Anche perché, come dicevo, siamo nel mezzo del guado, ci sono ancora una serie di norme che devono generare i propri effetti, prima Paolo ci diceva tutto il tema delle, delle terze parti, dei fornitori, anche qui c'è una direttiva europea che entrerà, che comunque è, sotto, è in discussione, ci sono evoluzioni tutto quello che sono le normative di reporting. Eh, il mio invito però, come ci stiamo dicendo qua, è di focalizzarsi non tanto sull'aspetto obbligatorio del, della tematica, quindi del reporting, ma di andare, fatemi venire, al concetto, all'oggetto, al perché sto facendo certe cose. Uno dei temi che c'è, se mi focalizzo sull'aspetto ambientale, sul rischio climatico, è perfetto, ma a quali scenari potrei fare riferimento, no? Perché se devo capire cosa succederà al mio business, a tutto quello che mi circonda, eh, da qui a 20, 30, 50 anni, andiamo sempre su scenari più in là nel tempo e quindi sempre più più difficili da immaginare, ce ne sono tanti a quali mi affido. Non qui, come dicevamo con Angela, quali indicazioni si possono dare fondamentalmente? No? Certo, certo. Allora, come dicevo, non c'è uno standard ufficiale, sì. però uno degli elementi a cui ci si può fare riferimento, a mio avviso, sono gli scenari che in qualche modo ha scelto la Banca Centrale Europea. Perché? Perché la Banca Centrale Europea si rifà a un gruppo di banche internazionali che definisce degli scenari con cui il, gruppo, il mondo finanziario, si eh, sottopone per degli stress e eh, perché suggerisco di partire da questi perché chiaramente mm. le aziende vivono col i finanziamenti delle proprie banche, delle proprie istituzioni finanziarie. Quindi sapere con quali occhi mi, sta i miei, mi stanno guardando i miei investitori, quali scenari si pongono loro quando mi guardano, quando mi leggono, può essere un buon punto di partenza. Non è detto che sia il migliore, non è detto che sia per tutti la soluzione giusta, ma è sicuramente in una situazione così articolata, magmatica oserei dire in questo momento, un buon punto di partenza. Certo. Questo, questo è sicuramente il manager, uno, esatto, uno start importante e interessante. Paola, prima tu ci hai già un po' parlato dei progetti, però io volevo sottolineare un'altra un cosa e parlare ancora di risorse e come utilizzare le risorse. Allora, eh, voi siete stati inseriti tra le imprese italiane, tra i leader della sostenibilità 2022, ovviamente parliamo di eh, imprese italiane che si distinguono proprio per la migliore combinazione tra performance ambientale e sociale ed economica e quindi avete mh, beneficiato di finanziamenti appunto ad hoc perché per questo titolo che vi siete guadagnati come intendete a questo punto utilizzare le risorse che non devono essere assolutamente disperse ma noi a questo tavolo siamo d'accordo e stiamo proprio lanciando questo segnale però come ho fatto con gli altri eh, ospiti eh, andiamo ancora più nel concreto Certo, noi sì, sia nel 2021, poi abbiamo avuto la riconferma nel 2022. Quindi non stati... è un caso, eh? come battuta, <ride> però insomma, se c'è una riconferma vuol dire che è proprio così. Sì, siamo stati riconfermati leader della sostenibilità. Eh, questo riconoscimento viene dato analizzando i bilanci di sostenibilità o le rendicontazioni di tipo non finanziario delle aziende e quindi insomma viene valutato come vengono rendicontate le performance delle varie società nei campi economico, sociale e ambientale e di, di governance. Gli sforzi fatti appunto hanno prodotto dei risultati e quindi ci siamo dati degli obiettivi, li abbiamo eh, raggiunti e oltre ad aver avuto questo riconoscimento abbiamo avuto accesso a questi eh, prestiti insomma abbinati appunto alla tematica di sostenibilità eh, siamo un po' nel, um, nel nuovo mondo insomma, della finanza sostenibile diceva prima Guido servono eh, scenari precisi eh. adesso l'Unione Europea ha cercato di fissare dei paletti proprio per quanto riguarda gli investimenti sostenibili abbiamo tutto sen tutti sentito parlare della tassonomia Migliorabile però è un primo passo, si vuole eh, dirottare eh, il denaro o meglio indirizzare il denaro, i prestiti, i finanziamenti ad aziende che si comportano bene da un punto di vista di sostenibilità allora, non solo ambientale speriamo. ma anche sociale. Ah, sì e quindi noi in virtù dei risultati raggiunti e anche in virtù di quanto ci siamo impegnati a fare nel eh, prossimo futuro appunto nel campo della sostenibilità ambientale e sociale, perché ci sono proprio degli obiettivi precisi da rendicontare per accedere a questi insomma, finanziamenti, appunto, abbiamo avuto questo diciamo, sostegno dal, dalle banche, si vuole creare proprio una, un circolo virtuoso in questo senso e utilizzeremo questi soldi ovviamente per continuare a crescere, eh, concependo la nostra crescita come legata alla sostenibilità perché abbiamo detto che ormai siamo lanciati, siamo impegnati ad integrare la sostenibilità in tutte le nostre attività aziendali e in tutte le nostre strategie di business, quindi per noi ormai crescita del gruppo e sostenibilità vanno avanti di pari passo. Ecco, infatti, allora io sono solita quando ci sono questi incontri sulle fonti tv, lanciare sempre una sfida a chi eh, mi raggiunge in studio, nel senso che oggi abbiamo detto tante cose, sia teoriche ma anche pratiche, abbiamo cercato di dare appunto un, un risvolto effettivo e concreto di, di quello che ruota intorno alla sostenibilità, ma io mi auguro di vedervi presso sempre qui nei nostri studi per passi ulteriori, quindi proprio in Cinque secondi ciascuno, partendo da, da Guido, cosa ci possiamo promettere alla fine di questo incontro? Ci possiamo promettere di aggiornarci su quello che è l'andamento della sensibilità delle aziende italiane eh, rispetto ecco. a questi temi nella sostanza e non solo nella Vediamo sola, se sempre, sempre di più, più si agganceranno Andiamo a questo dove stiamo questo andando, ma vogliamo messaggio. andarci ancora più veloci. Paola? Assolutamente, continuare eh, nella sostenibilità, nei nostri impegni di sostenibilità, soprattutto di lotta al cambiamento climatico, nella produzione, quindi nei nostri processi di produzione e anche nei nostri prodotti. Annunciavo prima la nostra linea sostenibile e quindi, quello e quindi sarà continuare così. Angela? focalizzarci sempre di più con i nostri, insieme ai nostri clienti e ai nostri diciamo, partner dell'intermediazione, quindi broker agenti, nel comprendere le tematiche di sostenibilità dei nostri clienti e nel valorizzarle e nello scambiare anche del valore rispetto a quello che è la nostra esperienza. Ecco, anche perché aiutiamo il nostro paese a essere sempre più competitivo, non possiamo prescindere da questo, insomma, no? Vero che business is business, ma il business a volte va rivisto e rimodulato proprio a seconda di quello che il mondo in generale in questo caso ambiente eccetera ci chiede. Grazie Angela Rebecchi, grazie Paola Sabino Lupo Stanghellini, grazie a Guido Zanetti Buongiorno. davvero per grazie. averci grazie. aiutato a comprendere di più quello che si sta facendo. E grazie a tutti voi per averci seguiti. Eh, rimanete con noi sulle fonti tv.